Quello che voglio farvi toccare con mano in questo video è tante volte dico che non serve avere tanti soldi per avere successo nel real estate, serve avere sapere, consapevolezza, quello che qui in America viene chiamato skill knowledge. Ok? Questa è una proprietà che è stata acquistata, e non posso non sorridere perché sono veramente soddisfatto ci vuole tempo ci vuole duro lavoro sabato domenica non esistono se vuoi fare questi risultati ma adesso vi faccio vedere una cosa veramente pazzesca questa è l'entrata ok questa proprietà io l'ho acquistata e, e l'ho pagata eh, all'incirca tra l'acquisto la ristrutturazione 70.000 dollari comperata sempre da, presa dalla banca eh, abbiamo pulito praticamente il titolo vi voglio far vedere come oggi voi la vedete, ok? Non credo di avere un video di come era inizialmente, perché sono stati spesi un bel po' di soldini in questa proprietà. Tutto carpe, tutto pitturato, sistemato qui, eh, tante finestre sono state cambiate, però adesso vi faccio vedere in questo video qualcosa di veramente pazzesco di come se tu hai conoscenza, sapere, esperienza in un lavoro come quello degli investimenti immobiliari negli stati uniti d'america ai questi risultati questa è una casa tipica qui americana come vedete è tutto praticamente tutto stato ristrutturato ok venite con me che vi faccio vedere qui è la prima cucina perché vi dico la prima cucina perché la particolarità di questa casa è è una casa duplex, originariamente duplex, che io ho eh, trasformato in una gigantesca Circle Family Home. E perché dico io ho trasformato? Perché con i miei canali ci siamo creati un uh, canale preferenziale con uh, la City e ci hanno fatto una richiesta in questa zona di case, Section 8. Che cosa vuol dire? Che se questa casa la usa una famiglia, che, ehm, che viene praticamente sovvenzionata dal comune che ha eh, fino a 5 figli, noi abbiamo un vantaggio pazzesco. Perché? Perché l'affitto ce lo paga direttamente la città. E allora cosa ho fatto? Ho fatto vedere eh, che questa casa era una duplex, trasformandola in single family home, io percepirò da questa casa 1700 dollari al mese originariamente si poteva tranquillamente affittare uh, perché è grande la casa, è grande ed è anche in una bella zona si poteva affittare tranquillamente a 750 750 sono 1500 dollari lo stesso voi direte qual è la differenza la differenza è che me li paga direttamente la city ogni mese si MCA io ogni mese mi trovo i soldi sul conto corrente che me li paga per l'80% la città questo è un piano, vi faccio vedere tutta la proprietà, quindi guardate, qui siamo, accendo la luce, qui siamo praticamente in una di quelle delle camere da letto, ok? La prima camera da letto, questo è tipico cabina armadio e alla fine vi farò vedere veramente qualcosa di incredibile. Bagno, quindi bagno con vasca da bagno, vate, è tutto pronto per essere affittato perché da lunedì praticamente ci saranno delle persone che vengono a vivere, ok? Hanno già fatto eh, la prequalifica, qui ci sono delle tipo cassettiere, qui c'è un'altra cameretta, camera, ok? Cameretta. Hanno fatto la prequalifica, abbiamo fatto lo screening e quindi tutto a posto e possono cominciare a vivere da lunedì, ok? Qui... Abbiamo quello che vi ho fatto vedere come prima cucina. Qui abbiamo, molto particolare, una specie di balcone. ok? Manca soltanto, nel contratto l'abbiamo messo, che se volevano che lo mettevo io, cambiava il prezzo, se lo mettono loro, perché ce l'avevano da casa loro, il forno e il frigorifero. Però qual è la particolarità? Che io adesso, in questa casa, sto salendo le scale. ok? Vi faccio vedere... Come loro siccome è una sola famiglia con cinque figli loro praticamente salendo le scale arrivano in un altro piano dove c'è un'altra cucina con un altro balcone c'è già anche il frigorifero qui è tutto fatto nuovo tutto fatto nuovo tutto messo dal sottoscritto nuovo eh, questi mobili sono tutti nuovi come potete vedere è tutto stato fatto nuovo Qui c'è quello che dicevo, il balcone. Stesso discorso, il forno. Noi gli abbiamo fatto vedere il forno che c'era e se volevano il forno nuovo sarebbe stato diverso il prezzo. Loro hanno accettato e firmato che eh, l'ispezione è stata fatta da parte loro e che gli piace così e che se la prendono così la casa. Questo è il secondo piano esattamente come giù e qui vi porto a far vedere le altre camere da letto perché, come vi ho detto, ha cinque figli. Quindi questa è... Un'altra camera da letto, cabina armadio, faccio vedere ogni cosa, cabina armadio, ok? Quindi altro bagno, altro bagno, tutto pronto per essere utilizzato. Qui c'è una grande camera da letto, grande camera da letto perché le camere da letto grandi Camera da letto, quelle che da noi vengono chiamate le King, hanno due cabine armadio. Una è questa e un'altra è questa, ok? Quindi questa è la seconda camera da letto, avete visto giù le altre camere da letto e adesso vi voglio far vedere una, una veramente importante caratteristica che mi rende orgoglioso del lavoro che sto svolgendo. E cioè, nel momento in cui si acquistano queste case, queste proprietà, quando vi dico spesso affidatevi a professionisti, professionisti non sono coloro che hanno studiato, professionisti sono coloro che hanno fatto operazioni immobiliari e vi sanno guidare realmente. Il sottoscritto, ormai sono quattro anni che vivo in America ed è più di un anno che sto investendo qui a Cleveland, vi sto portando in quello che qui in America viene chiamata basement, cantina, ok? Perché? Perché noi abbiamo veramente con 2-3 mila dollari, non ricordo, non voglio dire una bugia, Abbiamo messo a specie di pavimento a terra, dico specie perché è plastica. Qui c'è un magazzino, secondo magazzino, terzo magazzino, però attenzione: seguitemi in quello che vi voglio far vedere adesso. Un quarto magazzino qui noi siamo sottoterra, ok? Difficilmente si può affittare, però è una strategia che ho imparato attraverso i corsi di Gren Cardone che quando tu acquisti queste proprietà è investi un po' di soldi e abbiamo fatto in cantina un altro bagno ok? quindi un altro bagno ok? quello sono io abbiamo fatto in cantina un altro bagno io non potrei affittarla ne ho viste un sacco affittate anche a 400 dollari chi non ha un reddito importante la prende in affitto fanno un contratto come da noi si dice in nero ma la prendono e qui Potrebbe essere camera da letto, potrebbe essere soggiorno, potrebbe essere quello che volete perché ci sono gli attacchi per il gas, ok? Quindi guardate, qui ci sono le porte, guardate, questa e questa deve essere montata, ok? E questo è tutto quello che mi ha dato la possibilità questa famiglia che è molto numerosa di poter immediatamente accettare questa casa loro hanno detto assolutamente che la City ti dice no queste sono le tre case facci sapere quella che vuoi prendere loro hanno accettato immediatamente questa casa ed è la seconda proprietà che io utilizzo questa strategia ed è vincente perché loro praticamente io come ho detto no eh, riuscirò a prendere un affitto molto importante da questa proprietà perché era una duplex e l'ho trasformata in una in una single family home gigantesca ma quello che vi voglio far vedere è la possibilità di affidandovi a un professionista un vero professionista che cosa vuol dire fare i soldi veri i soldi veri non me ne vogliate non è un discorso di essere materialista o utilizzare dei termini che ad alcuni non piacciono siamo tutti qui per fare business ok quindi quando certe volte qualcuno mi dice, eh ma eh, fare corsi costa molto, però io adesso vi faccio vedere, se io non avessi fatto uno di questi corsi di Gren Cardone non avrei mai imparato ciò. Quando praticamente faccio le valutazioni con gli avvocati, ok, ho visto subito questa casa che mi diceva land, terreno vuol dire, di quasi, quasi 20.000 square feet, ok? Però nella descrizione l'avvocato aveva scritto 2000 square feet. Allora, questa, questa è tutta la casa. ok? Questo è il mio garage. È un garage doppio. Guardate, c'è la porta lì. Abbiamo sistemato tutto. Seguitemi qui. Quindi ho fatto questa valutazione. Ho visto che l'avvocato aveva scritto 2000 square feet. E io vengo a fare il sopralluogo. 2000 square feet, guardate. Sono questi. Sono 200 metri quadrati, ok? però io avevo letto sulla mappa catastale, perché io sono anche un reltor qui, e utilizzo degli strumenti importanti per poter dare valore a quello che faccio. Quindi mi sono andato ad accertare, guardate, abbiamo rifatto praticamente tutto il garage, ed è un valore aggiunto molto importante, perché questa proprietà ha preso un valore incredibile, sia perché il garage l'abbiamo rifatto, e sia per quello che vi sto per svelare adesso. Ho visto che c'erano quasi 23.000 square feet di land, lot che è lot owner, questa proprietà, grant, ricordatevela. Ok, sono venuto a fare il sopralluogo. Lui aveva scritto 2.000 square feet, quindi 2.000 square feet ha un determinato valore, tutto il resto invece ne ha un altro, molto più importante di valore. Logico che quando io voglio qualcosa... Non aspettate che vediamo come funziona qui devo necessariamente interrompere qui il video e lo devo riprendere fatta l'offerta c'è stata l'offerta presa la casa qual è la figata che tutto questo terreno guardate l'ho fatto tutto recintare mi è venuto a costare quasi 3.700 dollari di recinto è di proprietà della casa ma la banca la banca non lo sapeva sono stato io ad andare a, a vedere come mai questa descrizione legale di questo di questo come da noi si chiama la parcella catastale no? in italia come mai cioè, mi dice 23.000 square feet e loro invece mi dicono soltanto che è così quindi questa è la proprietà, Granto, e tutta questa proprietà, tutto quello che voi vedete, è mio, ok? E qual è, voi direte, la figata pazzesca, perché sorridi così? Perché è edificabile dal 1989, questo terreno è edificabile, ed è mio, e l'ho avuto gratis sapendo come fare. Io quando sono andato a fare l'offerta, ho fatto l'offerta descrivendo esattamente si chiama legal description, quello che io ho fatto è semplicemente fare una descrizione legale di quella che era la proprietà e io praticamente sono diventato proprietario a di tutti gli effetti di questo terreno. Se riuscirò ad entrare, volevo spiegarvi, ecco qua, ci riesco. Quindi questo è quello che io dico spesso, no? affidatevi a dei professionisti che sappiano veramente come si fanno gli affari perché fare gli affari piace a tutti, però il problema è che troppi parlano e pochi fanno questa è la mia proprietà dove trasformata in section 8 a brevissimo arriveranno le persone ad abitarvi abbiamo rifatto il garage e quel terreno è di proprietà di questa quel terreno è di proprietà di questa casa e la banca che aveva tolto perché ne avrà centinaia di migliaia non lo sapeva ma il sottoscritto giuseppe cicorella lo sapeva io sarò in italia il 15 di febbraio sarò in italia a tenere un corso che per la prima volta in Italia verrà tenuto. Perché dico ciò? Perché non è presunzione. Una persona che parte da zero e non hanno, riesce ad avere un asset immobiliare di oltre 300 immobili, penso che sia necessario andare a conoscere questa persona e a capire realmente come lui ha fatto. Perché quello che dico sempre, e non smetterò mai di ripeterlo, se l'ho fatto io lo potete fare anche voi. Ciao!